Mi chiamo Gianni, sono di Roma, ho 66 anni e nel 2012 ho scoperto di avere il tumore alla prostata. Dopo un ciclo di radioterapia, non effettuata la, la, la cura per circa due anni, ho scoperto che avevo un, grosso, un altro grosso problema ed era dovuto all'attività sessuale. Dopo aver eh, consultato vari specialisti e tutto quanto mi sono rivolto al dottor Antonini, il quale mi ha spiegato bene la situazione, qual era la mia situazione e cosa avrei potuto ho potuto ottenere facendo l'intervento che ho eseguito lunedì scorso. Sono venuto a Lavana in una struttura, El Sira Garzia, molto ben attrezzata. Dopo due giorni sono venuto, siamo stati portati qui alla Pradera, un centro di, diciamo, di riabilitazione, dove attualmente mi trovo e dal terzo giorno potevo regolarmente effettuare tutte quelle che erano le funzioni che al momento mi ehm, erano un po' limitate a seguito dell'intervento. Intervento che è durato un brevissimo tempo e da dopo l'intervento ho riacquistato una certa fiducia in me stesso ritrovando quell'aspetto che avevo prima della malattia. Mi sento soddisfatto di quello che ho fatto, di come sono stato seguito, del tipo di cura, di assistenza sia psicologica che medica. Consiglio a chiunque abbia questo tipo di problematiche di effettuare una visita presso il dottore, che tra gli altri ho trovato essere uno dei più affidabili. Che si possano trovare fra Roma e provincia. Mi sento veramente rinato, sono molto soddisfatto, che so contento, che... tanto lo posso esprimere in modo che da quando ho fatto l'intervento mi si è risvegliato un appetito sessuale mostruoso dovuto a rivedermi come ero una volta, a vedere la trasformazione che per alcuni anni mi aveva condizionato nei comportamenti nelle relazioni sociali mi aveva condizionato in tutto pur essendo una persona in, ben inserita nei contesti de, ma mi dava un senso di insicurezza che alla fine hanno pregiudicato anche de, alcuni rapporti sia con lo stesso sesso che col sesso di femminile ho sofferto molto oggi a distanza di quattro giorni dall'intervento mi sento forte come lo a vent'anni mi sento veramente rinato sono contento di averlo fatto cinque giorni cinque giorni e sto così <ride>